Buongiorno a tutti ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un giorno un po' speciale particolare per me. Tra poco scoprirete pe perché. Sono talmente emozionato che sono diventato anche balbuziente. Pensavo di farvela vedere direttamente stamattina, ma l'emozione e l'eccitazione era troppa, quindi svucciato. Adesso siamo al parque, ve la faccio vedere direttamente dal parque. La novità del giorno è... Cos'è il Cos'è? Giro? Giro? Giro? Giro? Qua. Allora, questa è la mia nuova macchina Appena appena ritirata Ovviamente questo sarà un video Un po' diverso dal solito Proprio perché non gireremo Ma vi mostrerò un po' Questa macchina che è favolosa Veramente Perché ho acquistato questa macchina Allora io ho, avevo un Audi il 2010 era dei miei genitori, non era mia Finalmente è giunto il momento di cambiare macchina Questa è la mia prima macchina reale Così l'Audio 3 è ritornata ai miei genitori dopo avergli messo su 230.000 km Beh, fa niente, quali sono sono dettagli In realtà avevo opzionato all'inizio una macchina ibrida Però la macchina ibrida non ci tirava il carrello Quello che abbiamo fatto per gli show e quindi perché non ha abbastanza capacità di train una macchina ibrida in generale E quindi ho optato per questa Skoda Che mi ha stupito veramente Cioè voi non vi immaginate che bomba che è dentro questa macchina A parte anche l'esterno che è mega aggressivo Cioè bellissima Mi piace un botto Sono super contento e super convinto dell'acquisto che ho fatto Dentro Cioè io sono arrivato al concessionario Skoda Ed è dentro È veramente una mina Vediamo un po' Allora vabbè L'interno come allestimento ho scelto un giorno allestimento ottimo infatti i sedili per l'alcantara che sono una bomba i sedili poi abbiamo allora, tanto per iniziare il motore è un 1500 benzina 150 cavalli come optional ho fatto mettere gancio traino che era la cosa fondamentale per cui mi serviva la macchina questo bellissimo optional che adesso non si vede un cavolo perché c'è troppa luce di giorno ma più tardi stasera vi farò vedere quanto è figo Non so se in camera rende però dal vero una bomba Comunque sono questa striscia qua È un led che si può colorare praticamente dal, Qui dalle impostazioni menu Noi vedete possiamo cambiare il colore della, delle portiere Sostanzialmente la luce sulle portiere E anche l'intensità luminosa Qua Possiamo cambiare quanto farla eh, luminosa. Cioè, io non sono uno che di solito ama tantissimi option sulla sua macchina, però questa cosa, quando l'ho vista davvero in concessionaria, mi ha veramente stupito e mi ha lasciato senza parole. Io non l'avevo neanche opzionata come macchina. Perché tra l'altro è la stessa classe di macchina: di Audi o comunque Volkswagen, eccetera. Dentro è veramente uguale, identica alle altre, e costa però un po' di meno. Chi è che saluti, Alboreto? Chi Molina. è che. Chi è arrivato, è arrivato, anche è arrivato. Eh, Chi è che è arrivato? L'invidioso Una persona che ha appena preso un BMW Comunque Ops Saremmo stati fuori fuoco fino ad adesso Comunque adesso torniamo a fuoco Guarda qui chi c'è Lui è Mercedes Nero Guarda qui Figa quanto da corsa Hai visto è una bomba Posso? Eh. Com'è Tino? Appena, è appena arrivato non l'ha ancora vista lui Tino? Come ti sembra? Bella Una? Una bomba Una bomba No è bella davvero Blu-ray, colore, Poi ho fatto mettere, vabbè, cerchi un po' più grossi da 17, neri L'assetto ribassato un po' più sportivo L'allestimento comunque che ho scelto io è l'allestimento style Non è una pubblicità Skoda non mi ha assolutamente regalato la macchina Non sono assolutamente sponsorizzato Skoda Anzi l'ho pagata come una normalissima persona Sono andato in concessione e l'ho comprata Non lo so che cos'è quello, anche ho fatto Scrivetemi nei commenti, magari voi lo sapete Qua, allora, esatto, dove c'è Tino? C'è un cosino di plastica, questo robo qui un cosino di plastica Questo Che non riesco a capire se devo toglierlo o no Scrivetemi nei commenti se devo toglierlo Perché non lo so Non so cosa serva oh, beh, Per fortuna i video li registro a distanza di qualche settimana Ho detto una stupidata Non bisogna toglierlo quel coso qui di plastica Ma ho scoperto che serve per tenere Il fogliettino del parcheggio Insane 400 cavalli ragazzi. Insane. Ma cos'è la lavastoviglie? Ma ah, Vastu, esatto. no. Questa era la pasturiglia, ah, quella come, lì era la pasturiglia. Che quanto caccia caldo. Beh, gancio, mi ha fatto mettere che adesso, vabbè, è un gancio a scomparsa. Quindi, in questo momento, non c'è. Punto fortissimo di questa macchina, che non abbiamo ancora fatto vedere, è questo. È quanto è grosso questo coso? Cioè. Facciamo la prova alboreto Alboreto al sdraiato ci sta dentro la macchina. C'è ancora. guarda, c'è ancora spazio. C'è ancora spazio davanti. Però. <ride> Vi facciamo vedere dietro come si sta. No, perché dietro cioè si sta veramente. Vai, siediti un attimo. Sta diventando un momento. Ah, davanti i sedili sono regolati per un passeggero davanti, eh. Ecco che cosa ho messo di optional aggiuntivo. L'impianto audio, l'impianto stereo col subwoofer. Oh, una plastichina, dai toglia Hai Capire se quanto è nuova, nuova questa nuovo. macchina <ride> Ci sono le plastichine da trovare Oh, magari poi mi udirete eh, per questo video, però Che poi molti di voi diranno Sì, ma che cazzo è? Cioè, questo sei casato perché hai comprato la scoda. Non si può È vero, è solo una scoda. Non è una supercar, roba del genere Però è la mia prima macchina Quella è la cosa è la mia prima macchina completa quindi sono gasato dovete un po' capire queste cose mette gli addominali allora, ABS, airbag c'ho l'ABS anche è solo una percezione delle persone che la Skoda non sia una macchina emozionante ragazzi. Vorrei... perché io studio relazioni pubbliche comunicazione ah. di impresa diciamo e queste cose dovrei sapere <ride> Altra cose un po' vediamo. simpatiche di scoda sono per esempio questa una lucina, una torcetta che tu puoi tirare via sì. il serbatoio un raschietto del, ghi del ghiaccio e niente questa alla fine è diventata una recensione della scossa. però in realtà era per fare un video un po' diverso per farvi un po' vedere cosa facciamo anche al di fuori cioè non è che si gira solo in bici siamo persone normalissime ma una cosa fondamentale che dobbiamo mettere immediatamente è questo l'adesivo pulire qua okay. e sbè! abbiamo fatto questo video anche perché la situa la situa da Innsbruck è ancora così dopo 4 giorni perché oggi è giovedì sono tornato lunedì da Innsbruck e è ancora purtroppo malandato quindi sto aspettando qualche giorno a girare ma a breve ritorneremo a girare full send. scrivetemi nei commenti quanto vi gasa da 1 a 10 questa macchina Per non lasciarvi senza riding, in qualsiasi caso oggi, oggi il boreto gira per noi una clip. Quindi c'è cioè una clip, un trick, gli chiamiamo oggi il boreto che lo sta provando. One foot, one hand, però con la mano opposta. Quindi lui toglie gamba sinistra e mano destra. Le possibilità sono due. O la fa la prima e quindi una clip e basta. O stiamo qui, cadute, riprove, riprovate. Quindi vediamo, vediamo. Appunto tra l'altro fatto due giri senza protezione eh, perché sennò puoi dire, eh ma cavolo, c'avevi sul casco, stavi girando? No, ho fatto tre salti in pump track e giusto per non perdere la sensibilità con la bici. No, Ah! Dai Albi, pensa. Pensa, sei al, al crankwork, primo drop, che è quello il in primo drop. Poi sul secondo salto lì a Innsbruck dovevi fare cash haul, uguale Stessa convinzione, all or nothing, così oh. wow! Ci regala sempre delle belle perle al boreto Ho preso un po' una culata Dai la culata Basta, Yo, Quasi, dai che c'era Lo vogliamo più tirato Albi Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. Oh, Mamma mia ma cos'è che sono queste mollate di bici così indecenti al boreto queste che... cose eh. Gli diamo un ultimatum all'alboreto perché qui ne sta facendo troppi e le zanzare mi stanno mangiando Un tentativo Ne hai uno per far vedere tutte le tue abilità È la finale del Crankworx. Per forza dagli l'ultimo astro al boleto Se no questo cosa qui va avanti due ore toglier un pochino, un pochino, un pochino Così almeno non potete lamentarvi Che non abbiamo girato Vediamo la schiena quanto è sudata non Un goccio un È tipo il fondo del caffè Quando lo giri sulla tazzina eh. Bene ragazzi, adesso è arrivata notte, sera Tino sta andando a casa che c'ha sonno No, io sono qua con voi Qua abbiamo un tocco di classe che lo volevamo farvi vedere Guardate il setup, luci soffuse Vedete, ho un rosso E lì ho il rosso, guardate che roba Tino Ti piace? No, la tua non ce l'ho Come no? No Subito. comunque verde, guardate qui che roba ma guardate che verde cioè, uno pensa che sia anzare e poi l'altra cosa, guardate qua tra l'altro uno può anche scegliere le luci delle de, vedete che è illuminato lì sotto posso scegliere quanto illuminare sì, sotto così. lì metta. così oh, un pochino metta. così ecco e anche nei, nei passeggeri eh. Mi hai lavato abbastanza <ride> Pezzo di merda <metto. ride> dovete capire? dovete capire una cosa che praticamente no. è Alboreto e allora, da quando siamo qui che... c'è cioè la macchina nuova ok uno prende la macchina nuova adesso Aspetta, okay. oggi pomeriggio c'è che su due ditate qualcuno di là sul nero lucido cioè c'ha l'ansia? adesso ha fatto andare e ci c'ha l'ansia? cioè c'erano le ditate sulle portiere normale cioè di allora, scusate, sono pronte è, è più normale e questo c'ha l'ansia delle dita. La ma oh, pulisce lì così, pulisce. pulisce. Ma, ma si sì, è, è fatta per essere usata. La la vabbè, faccio vedere una partenza, te la filmo. Faccio vedere una partenza col tuo BMW. Così no, i nostri iscritti, Tutti i BMWisti, stanno contenti. Sono io con passione. Alboreto. Ciao, Dona, ma che bello. La macchina da 18 secondi. 18 se dietro a 18 secondi. L'hai l'IGO di Alboreto è da 2 secondi. No. Non è neanche sgommato vabbè. Nella via più bucata di Monza Facciamo l'outro Comunque no, fateci sapere Quale secondo voi è il colore migliore delle lucine E niente, spero che questo video Anche se è diverso, vi sia piaciuto Ricordate sempre di Lasciare like, commentare E condividere il video Noi ci vediamo al prossimo video Io Ah, tra l'altro ragazzi Prima in parco è venuto Yoshi Ma ha consegnato l'All è Lì dietro, quindi a breve bike check Io.